All guys, ma non possiamo dire la lettera Z, amici! Questa okay. cosa sarà molto difficile, eh, forse l'ho appena detta, no, però non vale, ora vale, Quello ciao! Quello là non vale, è un po'... Quello là non valeva, cioè... No, infatti, sarebbe stato molto irreale illogico e strano. Però adesso possiamo stare sicuramente attenti a non dire la lettera Z, ma anche a vincere, perché dobbiamo vincere, perché sennò qua... Porco... Eh? Eh? L'hai di nuovo detta. Ma davvero? Eh, due volte. Non dire che l'ho detta, però scusa. Eh. <ride> Se no che, che non, non stai dalla mia parte. Vabbè, allora non posso più dirla, ok, da ora in poi. Sentite, ditemi nei commenti le cose che, che, che io dico, ok, va bene? Perché così Dio biril <ride> Così io posso uh, appunto aiutare a non farlo. Ma che cazzo? Oh, sto continuando a cadere. È tutta colpa tua, Mario. Cioè. Ma eh... dove sei? Non lo so, a caso, cioè, nel senso, è colpa tua, comunque. No, no dai! Non ci posso credere, sì. non sto sopportando questo gioco. Veramente, cioè, è proprio la mia nemesi questo gioco. Vai, salta! Non ok. Oh, Sono bloccato. Ok, dai, ce la possiamo fare, Mario, tranquillo. Non ti preoccupare, ti prego, salta, ti prego, salta, ti prego, perché non salta! Ah... Oh. Allora ricordiamoci della, di non dire quella lettera lì Perché è sempre molto È brutta, è brutta, non si può dire Sì, sì, sì, bruttissima anche perché poi si può dire Per esempio, cucchero uh, Quella cosa buonissima eh. che inizia con, la, con quella lettera lì E che non si può dire Che però tutti quanti mangiano perché è buona uh, Infatti state attenti però sì, all'ucchero Ok, bra bra bravo, bravo, bravo, ok, bene, bene, bene, Ma salta Non riesco a sono l'ultimo sei l'ultimo? Ce l'hai fatta? Sì, ce l'ho fatta Ma grande, benissimo Adesso però passiamo alla prossima modalità Allora siamo in un circuito frigorifero a quanto ci dice Fall Guys È veramente stranissimo come... che fa fresco qua Sì, è vero, è verissimo Cioè, scrivetemi nei commenti se voi sudate quest'estate oppure no Perché io sto sudando Mamma, come, boh, una fontana che, che fa uscire proprio tutta l'acqua Uguale, dentro. 40 gradi fuori eh, appunto, eh, cioè, che schifo Alza il volume nella te... Eh, no, ecco, ecco cosa c'ha la la, la... la. Quella lettera lì Cioè, dobbiamo stare attenti a quella lettera lì ah. Comunque, è fighissimo sto frigorifero qua In cui siamo qua Ai, ai, ai, ai È vero, l'hai detto Eh, lo... <ride> ma dai, ma sei appena reso conto Io non ci posso credere <ride> Eh, vabbè, io, ho bisogno di tempo sì, aiuto? No, no, è impossibile, è impossibile Come si fa, come si fa sto gioco? Ma poi ci sono sti idioti che non si spostano Amici, scusate se vi sto insultando Però veramente non si stanno spostando Salta! Dai, vai Madonna, quanto odio No, davvero non se lo meritano E mi raccomando, non facciamoli vincere eh. Non facciamoli minimamente vincere Dove sei? Ti vedo Ah! Oh! Ok, sì, mi vedi, sto saltando come un pazzo, raga, non so cosa sto facendo. No, mio Dio, la lettera... Ho detto di nuovo quella lettera lì, è impossibile. No. È, imp è impossibile, raga, cioè... Come, come si fa a non dire quella lettera lì mentre si gioca a oh, fall, guys? Ecco. Eh, eh? a parte che c'è pure una parola... Vento! Scusa, che, che parola c'è che non ho sentito? Eh, niente, non si può dire. No, ah. eh, non mi qualifico, mi sa. Ma no, come non ti qualifichi? Eh, non Vai! Non riesco a passare! Eh, niente. Okay. Vabbè, eh, significa che dovrò, dovrò continuare io, amici Allora, amici, questa qua è quanto bella tanto difficile Quindi sarà abbastanza complicata da gestire Io spero di farcela, nel caso, non so, uh, mettetemi tante cose fortunate nei commenti perché... Ok non la posso fare Eh, non la puoi fare ma perché sei stato... Aia Squalificato Ha ha ha ha sono scarsone Dai che Cioè allora Mi ricordo elementari Quando facevo così Scusate Non lo faccio più <ride> Che poi no Io non lo facevo All'elementari Erano tipo i miei Amici antipatici Che lo facevano Ti giuro Io non, non li sopportavo Raga scrivetemi Se all'elementari. Anche voi Alza il volume Che cosa stai dicendo Oh, Ti ha preso Dai Che pizza <ride> Ah mio dio, andiamo alla prossima Adesso senza dire la lettera Sempre Z, perché ho fallito 20 volte A dirla, adesso proviamo a, ri... a non Ridirla, iniziamo Senza dire questa volta quella parola Quella lettera, uh, amici dobbiamo stare Attentissimi però a non dirla Ci sono... sono le lame rotanti qua Infatti stiamo attenti alle lame rotanti Io ho visto che tu comunque stavi un attimo sbaragli... Sbaragliando eh? Che caspita stavi dicendo Stavi tipo parlando in uccellese Che è la lingua classica di Bri... <ride> Vabbè, dai, scusate. Bridlafe è un amico che gioca qua con noi su, anche su YouTube abbiamo fatto dei video con lui, però non parla purtroppo. Eh perché ha la voce brutta. <ride> mm. Sì sì sì No vabbè Per ora non parla Poi magari parlerà comunque in futuro Quando si sistemerà quella voce lì Comunque eh, qua ci sono le pedane Che stanno saltando su e giù c è c è la fine, te. Ma hai visto ma quanto sono fortuna Cioè raga ma sono diventato bello. fortissimo di sto gioco E peraltro io vi ricordo che sto pure parlando E stiamo aspettando Questo livello delle porte Dipende se sei fortunato oppure no Qua c'entra davvero tanto la fortuna Perché Tutta fortuna qua mm -mm. Mm -mm. Alza Beh, Per il volume. Ne, no, ho detto io quella ah, la parola. Hai detto, hai detto quella parola. Ti sto odiando. È per colpa tua. Poi perché non ali. Devi alare, ok. <ride> è stranissimo non dover dire la parola. E salta! Bene. Ci siamo. Sì, assolutamente. Soprattutto a prendere le porte in faccia, quello ci siamo sempre. Però, intanto a prendere le porte che scorrevoli. Che poi c'è uno che continua a prendere la porta giusta. Ma come fa? Certa gente è proprio sculata, comunque. Eh. Vabbè, Vanzi, si può dire. Ancora? Sì, ancora di... Cosa? Cos'è che... Allora, Ho pensato di aver detto una parola Mi hai fatto cagare addosso di nuovo, stupido Non farmi cagare addosso Comunque c'è uno con una skin schiena... fighissima La voglio anch'io Adesso gliela rubo Quando <ride> lì nel suo armadiero C'è cioè, è... tipo tutto rilassato, vacanza Raggiunto la qualificazione, eh. se devi passare passa So, so... Sì, sì, sono passato. Ok, bene C'è un... un draghetto che sta correndo Che poi tecnicamente questo arriviamo abbastanza velocemente alla fine Perfetto, abbiamo finito Sapevo che si chiamava Baguette Warrior. <ride> è un magico quello, vero? Ciao, ti saluto, Baguette Warrior. E partiamo con i cannoni giganti. Uh, stiamo attenti a non cadere, mi raccomando. Non ho appena sparato un Saturno. Ecco bene, basta che non prendiamo questi Saturno. Io mi devo straconcentrare per questi cannoni perché, ovviamente, io non so. Non è che sia molto bravo a fare questo gioco. E quanti Saturni, raga, aiuto! Attenzione, mi è caduta una calamita in bocca. Oh no, e sei caduto nella melma? No, no, sono ancora vivo Ok, ok, perché sennò diventi tu la melma eh. E... Oh, mi stava prendendo e fe... Stavo per cadere nella melma, sì Aiuto, c'è una stella che mi va addosso Oh, Ma basta sono eliminato. Eh, sono io, mi sa oh, Non sono io no. oh, oh, oh, Bene Sono felicissimo perché è la prima volta che non ho morto non si dice non ho morto, ma... Eh, non ho morto. <ride> Senti, stai zitto, perché tu non sai nemmeno dire due parole e io so dire non ho morto, ok? Oh. <ride> Ti consiglio, quando arriva la, la ventola, mm -hmm. non cercare di andare verso in alto, vai dritto te. Ok, andremo dritti quando arriverà la ventola, anche se io non lo so fare questo, perché... Uh... Io ho già preso il palo. Eh, Anch'io ho preso il palo, porca miseria. Aiuto! Madonna mia! Raga, oh, aiuto! Non per Come qualificazione? Visto. Assurdo, sono assurdo Ma seriamente? Siamo morti tutti Oh mio dio Ma scusa, aspetta un attimo, cioè nel senso Manchiamo chi è, cioè tu sei vivo? Sì, ci sono Ok, quindi siamo veramente in pochi Che ansia, raga, vediamo un attimo Come se vince Non è la finale Eh, non lo so Però, Però... vediamo un attimo quale, quale mappa arriva Intanto vi ricordo di scrivere nei commenti Tutte le cose che ci sono no? tutte, tutte le parole che ho detto, che non dovevo dire Oh no Oh no, sì, no, sì Oh mio Dio, no, oh mio Dio, no Oh, questa qua Oh, se vuoi posso fare una cosa Faccio la tecnica di Fabijay. Qual è la tecnica di Fabijay? Dimmi eh, vado fino al fondo Tolgo tutto e Così quando cadono Muoiono istantaneamente Sì, ok, ma posso morire anch'io così, scusa Eh, ma tu rimani su Così loro cadono prima Eh Boh, non lo so Potrebbe essere un'arma a doppio taglio, eh, in realtà mm, mannaggia No, ecco, sta, stiamo cadendo, sto, sto cadendo Aiuto, aiuto, ti prego non cadere Ok, però possiamo farcela assolutamente Io, ecco, È sono caduto difficile Sì, sì, infatti sono caduto Infatti No, brutto bastiandor. Oh, io, io sono ancora su Bravo, complimenti, veramente tanto bravo Molto bravo, io infatti Adesso non sono più su Oh no, sono caduto, sono caduto troppo Aiuto, sono tipo sul giallo, ma tipo in fondo allora amici ti, credo, ti cado in testa Come, come mi cadi in testa? Mario, Mario vai giù Vai Come ti permetti Brutto Birillo Che non sei altro No Sono cattuti No schifoso raga, raga sto cadendo Sto cadendo Sto cadendo troppo ah. Da te manca solo l'ultimo strato Davvero? Sa vai via ultimo. Aiuto Raga Raga vi prego Vi prego Non ce la faccio Questa, questa ansia non, non ce la posso Non la posso gestire Aiuto raga Eh sì, Vero. sono Oh vai via vai via Porca miseria Porca miseria No Che ah, è successo? raga raga raga, raga eh, Ci stiamo provando e eh, ci stiamo provando Ma non è detto che ce la facciamo Or... Vai vai schifoso No Non ci sono ancora Ah! Sono morto! Gisella, Vediamo no, se... Gisella, no. Ho vinto! Hai vinto! Ho vinto! Wow! Bravo Mario! Il vincitore A possiamo dire che abbiamo vinto. Ne... Cosa sta succedendo? Eh, la mia schermata. Ma io non sto più sentendo niente. Che cosa succede? Sei caduto? E poi sei spawnato <ride> sopra.